Non ne parlavo. Oggi che ho risolto il problema, non lo sbandiero, però se è necessario ne parlo volentieri perché può essere di aiuto per molti altri che come me possono incontrare dei disagi e non sapere come uscirne. Ricominciare a vivere pienamente la propria sessualità, perduta o negata per troppo tempo dalla disfunzione rettile che colpisce 3 milioni di italiani, un vero tabù di cui si parla poco o nulla ma da questo tunnel di imbarazze e paure si può emergere sono circa 300 ogni anno gli uomini che scelgono la via chirurgica con l'impianto di una protesi peniena quando le ha detto, le è stata proposta insomma l'ipotesi della protesi no? Sì. come ha reagito? Beh. Mm, beh, ho sorriso un pochettino perché vedere questo oggetto dimostrativo però mi sono convinto subito. No. Ha ripreso un'attività sessuale? Mm, a parte l'attività sessuale, ma anche l'umore, l'umore sono cambiato proprio totalmente, me lo dice la gente che conosco, Luciano, cambiato totalmente. Luciano, com'è cambiata la, la vita? Io dall'intervento sono rinato, sono un'altra persona. Le testimonianze che avete raccolto sono quelle di tre pazienti diversi per età e per patologia. Il primo paziente era un paziente giovane affetto da un problema vascolare con una fuga venosa, il secondo paziente è un paziente di mezza età 53-54 anni con un problema di indurazio penis plastica, il terzo paziente è un paziente Ultrasettantenne che voleva comunque avere una normale attività sessuale e non riusciva più ad ottenere il risultato con la terapia farmacologica. I pazienti che eh, sono candidati all'impianto di questo device sono pazienti che hanno una disfunzione erettile che non può essere più trattata con i farmaci per bocca. In modo particolare i pazienti operati da, eh, di carcinoma alla prostata o di carcinoma al colon retto, pazienti diabetici e pazienti affetti da problemi vascolari come la fuga venosa e dalla formazione di placche calcifiche che determinano una curvatura importante o un effetto a clessidra del pene che non permette più una normale attività sessuale. Com'è vivere l'adolescente con queste problematiche? Allora, è stata molto dura perché da adolescente è difficile parlarne, non sai come affrontare il problema, come uscirne se possibile e quindi ho passato un'adolescenza ad molto difficile da questo punto di vista, era molto chiuso, non parlavo e quindi anche nel rapporto con gli altri questo ha condizionato tutta la mia esistenza anche fino adesso posso dire e infatti ho portato con me anche molte insicurezze che adesso cerco di allontanare. Com'era la sua vita sessuale? È negativa, negativa perché... Sbalzi tumore, depressione, tutto portato. Quanto è durato questo periodo? Questo periodo è durato circa 7-8 anni. anni. La mia situazione iniziale è che ho iniziato 5 anni fa con la classica pasticca, cioè Viagra, Cialis, Poi non funzionavano, ho provato tutta la serie di iniezioni, anche rafforzate, e non c'era niente da fare. Cioè, sempre un rapporto molto deludente. A me c'è sempre stato comunque il desiderio di avere un partner, una partner e quindi di avere una vita normale, se così si può definire, quindi a più riprese cercavo di, di trovare una compagna e poi però mi trovavo di fronte alla, alla realtà di un problema che poi difficilmente si conciliava un rapporto a due. Ho mai cercato delle informazioni su internet? Ecco, il professore Antonini l'ho trovato su internet, io praticamente eh, ho visto su internet il tipo di interventi che fa, eh, ho proprio guardato l'operazione. E ho trovato che la generalità sia proprio nella semplicità di questa operazione, perché va a sostituire un impianto naturale con uno artificiale in maniera veramente soddisfacente. Il dispositivo viene inserito all'interno dell'organo sessuale con l'obiettivo di ripristinarne la funzione. Al Dipartimento di Urologia Ugo Bracci del Policlinico Umberto I di Roma è stata introdotta una tecnica mini-invasiva che riduce il rischio di infezioni e il dolore post-operatorio. Il dispositivo endocavernoso è costituito da due cilindri. Sono due cilindri che si gonfiano con soluzione fisiologica e vengono attivati con un piccolo meccanismo che viene posizionato all'interno dello scroto. Attivando questo meccanismo i cilindri si gonfiano e il pene va in erezione. Quello che riusciamo a fare noi con questa tecnica mini invasiva è fare una piccola incisione alla base del pene che permette di impiantare il dispositivo idraulico in 20 minuti e di eh, ridurre drasticamente le complicanze più gravi che sono quelle dell'infezione del device protesico. Sempre più pazienti giovani subiscono questa complicanza rappresentata dalla disfunzione rettile ed è chiaro che lì si apre un percorso o legato a una riabilitazione o un percorso legato all'ultimo step che è rappresentato proprio dal posizionamento di una protesi peniena per riattivare evidentemente tutto il, discorso, il percorso sessuale. L'attivazione del device avviene in modo molto precoce, dopo sette giorni con questo tipo di approccio chirurgico e il paziente potrà riprendere una normale attività sessuale a distanza di 40 giorni dalla procedura. Non avrà un'alterazione della sensibilità, del piacere, dell'orgasmo, tutto sarà come prima. Dopo l'operazione va, va molto bene, sono passati circa sei mesi, e non ho particolari disagi. E non ho, ci sono traumi post operatori, quindi devo dire che mi sento veramente molto bene. È contento della scelta che ha fatto? Assolutamente sì, sono molto felice perché ho finalmente risolto un problema che ho iniziato ad affrontare circa 27 anni fa. Dopo l'operazione quando ha avuto il primo rapporto? Dopo 45 giorni, dice lui. Ah, dice lui... <ride> Vabbè, vedo, che, vedo che guarda comunque il futuro, insomma, è... No, sì, decisamente, okay. adesso posso anche morire. <ride> adesso sono veramente una persona cambiata, sono veramente felice. Una sessualità ritrovata. Una sessualità assolutamente ritrovata, cioè, come quando avevo vent'anni, insomma, la stessa cosa. Quello che noto in tutti i pazienti è lo sguardo. Quando arrivano hanno gli occhi bassi, gli occhi abiliti, sono dei pazienti depressi. Dopo l'impianto di protesi lo sguardo del paziente diventa brillante, diventa uno sguardo di una persona felice che ha ripreso la propria attività. Perché spesso c'è un tabù rispetto alla protesi, ma rispetto proprio ai problemi sessuali degli uomini, della sessualità maschile? Non, non, non, non ti so dire, non se ne parla proprio, non se ne parla proprio e per me è un grosso sbaglio, perché io dico semplicemente, se uno ha un problema a un piede, una gamba, cioè interviene in qualche maniera, io un problema, ho avuto un problema al pene e logicamente sono intervenuto con una protesi. Perché gli uomini ne parlano poco? Rispetto per esempio alle donne, no? Nel senso, c'è questo tabù, dicevamo. Sì, ma il tabù c'è in Italia, in Italia. Però la donna è più preparata, sai, l'adolescenza, le... la donna è più preparata sull'argomento sessuale, mentre l'uomo no. Ciclo pessoale, sai, l'adolescenza, l'uomo non ce l'ha problema. quindi. O li nasconde? Mi nasconde, mi nasconde proprio perché non so perché le, le, le, le, il bocottisco di Itali. Questo tipo di chirurgia non prevede il passaparola, quindi un paziente che ha effettuato un impianto ed è contento dell'impianto protesico non va in giro a raccontare che ha fatto tip questo tipo di procedura. A differenza di una donna che rifà il seno e va in spiaggia e mette un bikini già un mese dopo la, la procedura chirurgica. Quindi il limite di questa chirurgia è il passaparola la scarsa diffusione. Fortunatamente grazie al web e alla diffusione online, i pazienti si documentano sempre di più e siamo riusciti a raggiungere un livello di conoscenza tra i candidati a questo tipo di procedura molto molto alto e soddisfacente. Le cose sono cambiate, qualche anno fa eh, interloquire con il paziente, proporgli una protesi peniena era devo dire una cosa molto molto particolare non la prendevano nel verso giusto la protesi eh, fondamentalmente noi siamo collegati a dei discorsi, protesi dell'anca, protesi cardiache per cui ti terrorizza e loro erano al primo momento terrorizzati però grazie adesso a tutti i problemi che, e grazie anche a voi che da un punto di vista dei media riusciamo a parlare di certe cose, di certi tabù negli ultimi anni sicuramente accolgono meglio il discorso protesico. Inviterei chiunque che ha questo problema a fare un, una cosa di questo tipo, insomma, sicuramente. Posso consigliare a chi ha questo problema di parlarne serenamente, quando si ha un problema non c'è da vergognarsi.